Notte Bianca a Salerno, arte, cultura e non solo commercio Sicuramente, è l'ottava edizione, sono otto anni, sono passati Questa è un'edizione importantissima, faremo tre giorni di manifestazione Il venerdì sera inizieremo nel santuario della Madonna del Carmine Con un concerto del maestro Vince Tempera, me. nostro carissimo amico poi la carovana si trasferirà il giorno dopo nella zona orientale, 3 chilometri di isola pedonale, tre palchi allestiti, grandi eventi, Mercatello voglio ricordare in sud, poi il concerto di Adriano Pappalardo e Toni Tammaro, che c'è stato fortemente richiesto dalla piazza, quindi ritorna per la terza volta a Salerno. A Pastina in contemporanea avremo invece um, Schettino, il comico, insieme al concerto a mezzanotte di Manuela Villa. L'altra piazza importante è quella dedicata ai giovani, quella eh, di Piazza Giacomino Hanno il loro concerto con Raiz, voce storica dei 99 post a mezzanotte, le mongolfiere che saranno allestite in via Madonna di Fatima e in via eh, eh, Gaeta, via Ventimiglia e poi ancora eh, tantissime altre novità con la compagnia degli sbuffi il sabato eh, con il loro spettacolo per la l'estria Posidonia eh, a, nella zona orientale. E poi c'è questa chicca che abbiamo preso proprio sul, uh, uh, come dire, um, sul fil di lana, che è la cover della regina Elisabetta, quindi che arriverà da Treviso con tutto lo staff e che vedremo sia sabato che domenica. Una notte bianca per un futuro meno fosco diciamo che questa è una bella manifestazione che ormai sono più di dieci anni che ha luogo a Salerno soprattutto nel periodo estivo su, promossa dalla Citec ed è un'iniziativa che riscuote sempre successo io ricordo l'ultimo anno, l'anno scorso un concerto della Dana Bertè con grandissime persone su piazza Portanova. Quello che noi auspichiamo è che ovviamente il ritorno ci sia per le attività economiche sia dell'area orientale che dell'area centro della città diciamo che questo è, è l'obiettivo, quindi noi come Camera di Commercio supportiamo queste iniziative proprio perché abbiano un riscontro dal punto di vista delle vendite da parte degli operatori e di tutti i settori merceologici, ovviamente in particolare stiamo parlando del commercio, però credo che siano quelle iniziative di stimolo che devono come dire, portare la gente per le strade e avere l'occasione di essere anche un po' più sereni, delle serate in tranquillità, in serenità, che gli concedono anche fare degli acquisti in momenti e in orari assolutamente insoliti, ma proprio per questo potrebbero essere, ci auguriamo, i nostri concittadini più rilassati. Qual è la situazione attuale del commercio a Salerno? Quali prospettive? Guardi, Il commercio sta vivendo, ecco, queste iniziative tendono proprio a, a, come dire, a contrastare quello che è una difficoltà dell'apparato commerciale, che non è un problema di Salerno, è un problema io direi, di carattere internazionale, perché quando il commercio sta modificando totalmente il suo modo di approccio al mercato, pensate all'e-commerce, quanti prodotti vengono venduti ormai su internet, quante persone ormai tranquillamente fanno riferimento a questi colossi tipo Amazon per i loro acquisti, capiamo bene che soprattutto per il commercio di prossimità eh, c'è una seria difficoltà, proprio perché uno può comprare le stesse cose a volte a prezzi decisamente migliori a concentrazione per le attività uh, economiche, di fatti stanno anche loro subendo questo problema. L'anno scorso in Italia sono stati 30 miliardi di euro gli acquisti sulle piattaforme informatiche, quindi capiamo bene che questo è un problema serio che va contrastato o bisogna inventarsi qualcosa di nuovo perché... Diciamo che dobbiamo ritornare ad aspetti più umani, ecco. probabilmente in questo caso anche l'operatore economico deve fare qualche riflessione su quale, come modificare la modalità dell'offerta più che l'offerta, devi in qualche maniera essere più coinvolgente, più attrattivo perché sennò no il click ti, ti, ti, ti ruba il cliente.